Ciao ragazzi, sono Porba, benvenuti in questo video, qui siamo sulla demo di 82. Per provare eh, il gioco del mio anime preferito, cioè Attack on Titan, la parte 2. Adesso, adesso eh, vedremo un po' com'è il gioco e in futuro forse lo prenderò, scrivetemelo nei commenti se lo volete e iniziamo tiro niente c'è tutta l'animazione cosa tiro 俺の村が近いんだ 僕から。壁は破壊され<笑> Il mondo è stato un po' di un spot e la musica, vabbè, proverò a parlarci sopra. Allora, sono io questo. Noi creiamo una base, che facciamo? Una semplice base. E eh, croce! Eh, sparare con quadrato. No. Aspetta. Scendi, cerchi. Vai. Quadrato. Eh. Tenen quadrato e salto che avevo fatto prima. Ma eh, vabbè. Che Sono veloce. <susurra> Che uh, devo fare? R1. Poi. Oh. Ah, triangolo. Triangolo. Ah. Ancora. Qui in alto. Triangolo. Mamma. Oh! Morto. Alla nuca, appunto, eh, le volete giganti. Eh, è pronto. No, sangue. C'ho il sangue. Non c'ho più il sangue. Salve. Aspetti, rompiamo le, le gambe. Vuol allora, dire il parolaccio il personaggio la nuca bueno, eh... well, eh... un colpo. Oh. no un altro un alto colpo vale ah me voy a andar ok Ah, non posso andare così di qua. Eh, vado veloce. Cambios ah. sono grossi questi. E eh, vabbè, ce li vai. Vai si può fare niente, non si può fare niente. Puoi fare niente. Puoi fare no arrabbiato allora allora oh allora devi stare calmo allora ti ho detto che devi stare calmo perfetto si è calmato Ehi vabbè Eh vabbè. Oh, Amen. No, piano. Oh. Ouch. Dove la vedo la mia vita Oh, oh, no, eh uh, dai, oh, beh! Sì! Oh, ecco. Oh se ti prendo che ti prendo! No, aspetta, allora, stai calma. Allora, devo fare questa roba. Se no, non andiamo avanti. Ah, niente. No, Le devi lasciare il pace che casa Non hai capito. vai, iniziamo questo. Vedi, vedi, ho finito. Eeeh. E vabbè. Come 90 secondi? Non sono i giganti. Eccolo. Oh no. Eeeh. E vabbè. eh vabbè beh. Emma. Koko ga tte na. Ni ozo. Elimina la... Quello croce. Dove quello grosso? Ah c'è la minima, fai così. andiamo, andiamo, andiamo. No, non ho riposato adesso, cavallo. C'è un teschio. Oh no. Quello c'è grosso Eh, vabbè. Ma grosso! Ma tanto! No, allora. Vai. Right. Eccolo quello grosso. Oh! Stai calmo. Poi speriamo se gli va allora... Oh. Ehi. Ehi. Oh. No, no. Vai. Allora, non la nuca. Con mica. Vai, vai, vai, vai Vai, vai, guarda che brutto Eh, vabbè Eh, basta Basta, ma di ne Attimo Eh, vabbè e prendere un po' di gas perde vita eh vabbè è un ballerino è un ballerino di triangolo vai miche miau uh. aia ah, yeah come mi 放学の巨神を討伐し他のものと共に撤退しろ。これは 49 Quando è che ho giocato io? Prima volta che lo apro qui uh... soldi Dei bambù In ferro Wow Va bene ragazzi Per questo video finisce qui ci vediamo al prossimo video con i viali in sottofondo, in sottofondo eh, lì dietro. Siamo tornati all'inizio e eh, ci vediamo al prossimo video. Short Gas!